Amico Stato. Vuoi ridere? Monopolio di Stato. Il volgo crea, ti dai lascia passare, e tu apri le gabbie. Voi leoni. Anni di attesa, digiuno e miagolì di pace. Con in mano le chiavi, disperdi le belve domate a taciti accordi. Strade infinite. Trovano sbocco alla tua soglia, ma tu non sei lì, padrone di casa senza corpo. Le mani di una cavatta sono in piedi ad accogliere ed ingurgitare il pedaggio, e del pedaggio è il pedaggio. È poco mangiare alla nostra tavola, ne sei anche a capo. Gabriele. Cielo, mare, tutto è uguale. Senza congiunzione è passione ciò che è scruto. Orizzonte se n'è andato. Nessuno l'ha chiamato. Due giorni sono trapassati e di nuovo quel sentire, udire e percepire. Il corpo morto sono io. Sono io il senso-respiro. Quella piova tutti tenta, tranne te, Gabriele. Sei tu il mangiafuoco senza felici comandi. Siamo noi, natura morta, e ci si specchia su di te. Fresche rimembranze. Il vino ci aspetta. Non ha fretta, ma a volte aspettare lo fa ribollire. Nell'aspettare vorrebbe soffocare nel mare, non per morire, per galleggiare per imbalzare su e giù, onda dopo onda, ed imparare a guidare nella via naturale. Questo vino si fa da sé, non cerca l'uomo per farsi bere, ma la mano setata lo accrezzerà. Senza aspettare nel vederlo fluttuare. Il fluttuare è come... Eh, cioè... Nel fluttuare tu ci sei, tu fluttui. non puoi pensare che stai fluttuando, non hai tempo di pensare nel fluttuare, flut, eh, flutti, il flut, oh, dammi un flut, che poi lo riempio io, suona un flut, concetto di flut, goccia a goccia. Due uscite una porta. L'amaro in bocca che credi, da fuori, parte ne sputi, parte ne assapori. Questa poesia per te la scrivo, troppo vecchio per banchettare da solo. Temi te stesso, dello specchio più fragile, ti accompagna all'altro, dello specchio più immagine. L'amore nel cuore che credi da dentro, lo vuoi esaltare ma parte nei inghiotti. Non poesia ti voglio cantare, ma la tua anima voglia appoggiare. Lascia che sia lei a fare l'amore con chi l'uomo ne ignora il sapore. Pulsioni Il mio carattere, il vento per la piuma, il mio carattere, il timore, il timone per la perché chi c'ha il timone ce l'ha il timore, o forse se l'è fatto passare, però almeno prima di averci il timone ci ha avuto il timore, o forse no, magari è nato proprio per tenere il timone. Hai paura? Se hai paura, per forza lasci il timone ad altri e ti tieni il timore. Ecco, eh, avere, eh, avere paura vuol dire che, che deleghi, ecco, cioè paura, oh, sei libero di avere paura. Poi, però non lamentarti di avere le catene, oh, ma sei libero eh, di avere paura. Pulsioni. il mio carattere il vento per la piuma il mio carattere il timone per la zattera il mio carattere il piatto per la civiltà il mio carattere il catere per la lava il mio carattere il rosso per il calice il mio carattere la morte per il santo io il tralcio per il palo. Io, il corridore per il sentiero. Io, il polline per l'ape. Io, il fuoco per la legna. Io, il corpo per l'anima. Io e il mio carattere. Catene per la libertà. Ecco, ciò che conta è, è capire ciò che stai leggendo. andiamo avanti. Quanti siamo ad andare avanti? Oh, che se, se andiamo avanti tutti si sbilancia, cioè, si sbilancia e, e cadiamo per tornare dall'altra parte. A voler andare a vedere cosa c'è oltre, rischi di finire, di tornare all'inizio. stiamo fermi, non tocchiamo niente e lasciamo fluire. Padrone che non paga. Non per me fate la guerra. Non vi chiedo di fare lavoro. Non apprezzo questo parlare. Non respiro in mezzo alla folla. Dove nasce, dove è fertile il vostro interesse alla mia persona? Forse che i vostri padri hanno speso le carte del tempo per ammaestrarvi, Forse che le vostre madri si sono affilate per la vostra pace. Forse non questo. Forse io la causa. Forse io quel punto in mezzo al mare. Quante gocce ci sono nel mare. Quante persone ci sono nella folla. C'è folla, io non entro. Allora non sei una persona, se non entri nella folla. Sei un sei un'unità distaccata. Ci provo. E che la goccia poi tanto torna al mare. Ci provo. Ho poco tempo per scrivere, se non mi impegno mi destreggio, perché non mi conosco e non mi lascio parlare. È nell'armadio il vestito del poeta, è nel cassetto la penna della verità. La paura mi parla delle scarpe, con nuda i piedi, non posso camminare e guardare in faccia i sassi compagni. Perdono, la seduta è finita. si parla di camminare e finisci con seduta. Cammini con la sedia, ti porti dietro la sedia, esci da casa, e ti porti dietro la sedia, metti che non ti ho riposto. Oh, io la sedia ce l'ho. Buonanotte.